Freelance camp è smettere di lamentarsi e cominciare a cambiare. Una meravigliosa idea e soprattutto bellissime relazioni per essere sempre più free, ma sempre più in rete. Freelance camp è qualcosa di unico, un momento di incontro, una specie di capodanno dei freelance. Una miniera di idee. Uscire dal tubo. E' aria fresca per la mente. Networking. Conoscenza. E incontrare nuove persone interessanti e riabbracciare vecchi amici adorati. Movimento. Un bellissimo frullatore di idee. E consapevolezza di non essere soli. E va! Quest'anno ho il biglietto. Freelance Camp è un'occasione alla quale non mancare assolutamente.